Vabbè, intanto, allora, provo a far finta di avere un pubblico che mi segue e mi ama. <ride> eh, allora, le ultime due volte eh, ho dovuto rimandare per... La telecamera è di quanta? Per vari motivi. Oh, e mi babbo c'è, è già qualcosa. Ciao babbo, è tanto ci si vede. Allora, per vari motivi ho dovuto rimandare le ultime due volte. Recupero oggi in grandissima improvvisazione non musicale, ma mi è venuta così. Ho detto per correttezza per chi eh, aveva aspettato fino all'ultimo le scorse due volte, ho detto va, recuperato assolutamente. Eh, e, e Lo faccio oggi così ho visto è domenica, eh, è un orario spero accessibile a tutti. Io eh, spero anche di leggere i commenti, le domande come sempre chi ha partecipato a quelle degli anni scorsi sa che eh, ovviamente si parla di musica ma mi potete chiedere quello che volete, curiosità tante domande mi sono arrivate via email eh, riferite alle, alla diretta che poi è stata rimandata due volte quindi ho una bella lista però preferirei anche eh, parlare con voi in live proprio, diciamo così, eh, che dire? Non l'ho fatto, non l'ho potuto fare eh, la scorsa volta. Quindi, faccio ora auguro a tutti un grande 2023 di, di musica e non solo. Ovviamente, c'è l'altro almeno. Mio babbo mi può dire se si sente la voce, c'è solo lui. Quindi, lo chiedo a lui. Eh, un 2023 vi auguro ricco, ricco di musica e non solo, quindi tante cose belle. E a voi che mi avete sempre seguito, supportato, ho ricevuto anche proprio eh, ieri, eh, mi sembra, ho da memoria ieri o ieri l'altro, dei commenti meravigliosi. Eh, vi apprezzo tantissimo questa cosa, per me è la forza eh, che... che che mi dà sono quelle cose che mi danno la forza la voglia lo stimolo di, di continuare nella musica sempre i complimenti fatti così senza eh, secondi fini diciamo spontanei sono meravigliosi allora qualcuno inizia a vederlo no è sempre il solito mi babbo eh, va bene proviamo di qua ok ragazzi se non io non riesco a vedere i commenti del di YouTube, non so perché. Eh, Casomai, mandatemeli su Facebook, che eh, mio Facebook Gorsardi Bass. Facilissimo, così almeno li leggo. Intanto parto dalle domande che avevo ricevuto, anzi, grazie a tutti quelli che, eh, che avevo ricevuto per mail. Grazie a tutti quelli che me le avevano mandate in anticipo perché sapevano eh, di non poter partecipare in diretta, quindi mi avevano chiesto se potevo parlare, de... se potevo rispondere ai loro quesiti e poi l'avrebbero rivista in... in differita, diciamo. Si fa così anche oggi, tanto poi, se riesco, sperando che funzioni tutto, la rimetterò per chi non è presente. Quindi parto con Marco, eh, vado veramente non ho preparato niente, ho testimoni, mi babbo, ero con loro fino a poco fa, quindi tutto super improvvisato. Leggo e cosa viene, viene. Allora, mi sembra un po' di parlare con i muri, come diceva un grande personaggio livornese che scriveva sui muri eh, da 30 anni, il famoso Zeb di Livorno. E un giorno scrisse proprio su un muro, boia de, e 30 anni mi sembra di parlare con i muri. Quindi oggi a me mi sembra di parlare con i muri. Perché vedo solo il mio babbo, quindi eh, va bene. Allora, Marco, potresti mostrarci da vicino i plettri della Martin? Si trovano ancora? Ok, questo è facile. Allora, ce l'ho qui. Ah. Con ecco uno. Intanto, grazie mille a tutti i miei collaboratori qui dietro che vedete, mi passano la roba, mi passano da bere. Grazie a Alfredo. E Mirko un eh, applauso allora Marco, i plettri della Martin purtroppo, purtroppo ahimè non, non si trovano non si trovano te lo dico per certo perché eh, sono ovviamente un appassionato di, di John Deacon dei Queen e questi come saprai magari, lo dico perché magari altri ragazzi non lo sanno sono i plettri che usava lui John Deacon con The Queen quindi io ebbi la fortuna tramite un, una, un altro collega di comprargli eh, una decina dodici anni fa su ebay era rimasto un negozietto che eh, aveva una scorta in magazzino un negozietto in America aveva una, una scorta in magazzino questi pletti, proprio questo modello eh, e li presi tutti eh, con un mutuo, un rene e tanti debiti, ma feci una genialata nelle un poche della mia vita perché poi sono spariti. Ce l'aveva solo lui, veramente. L Ho cercato anche eh, in Cina, e in Germania, in America, ovunque per, per anni perché poi sono tanti gli amici e colleghi che me l'hanno chiesto. Non si trovano più. Me ne sono rimasti anche pochi perché ti spiego: questi plettri, che sono onestamente molto buoni, non perché. Uh, sì, forse c'è anche il fattore psicologico che li usava il grande John però obiettivamente sono plettri veramente fatti con criterio e fatti bene l'unico problema è che sono di plastica questa è, una, è una, una, sì, una sorta di plastica, questo è il modello eccolo, Martin Blue non so se si, si mette a fuoco Martin Blue Heavy Heavy, eh, che hanno questo grip appunto per non far perdere la presa eh, hanno un ottimo attacco perché essendo appunto questa plastica molto dura cioè hanno un suono molto adatto al rock, al punk unica cosa come dicevo me ne sono rimasti pochissimi e che si rompono molto facilmente infatti se vedi i concerti dei de de Queen io ho visto usare solo a lui questi plettri sinceramente eh, molto spesso eh, li si rompono e ad esempio Wembley su, su, su dei finali sul finale di Now I'm Here, Now I'm Here eh, ne rompe addirittura due perché comunque lui le trava molto forte e appunto questi non durano moltissimo, ahimè, ne ho anche pochi me ne sono rimasti pochi e li tengo tipo come eh, come le cose sante ecco questo purtroppo ti devo dire che eh, ahimè, non si trovano più poi chissà, se un giorno qualcuno li rimetterà in, in commercio va tranquillo che eh, te lo scrivo vado avanti se non ci sono domande online non ne vedo, non mi scrive nessuno quindi va bene, faccio come Zeb parlo da solo ok, allora Lorenzo tra le tue lezioni tecniche, scusate eh, guardo un po' qui perché Ce l'ho scritta qui, quelle, di, eh, quelle dalle mail, e sono anche un po' cieco. Quindi, Lorenzo mi scriveva, tra le tue lezioni di tecnica ho apprezzato in particolare quella dove suoni i patterns in terzine sulla pentatonica. L'ho trovata molto interessante ed utile per diverse cose, coordinazione, mano destra e sinistra, timing, conoscenza della tastiera e molto altro. Ti andrebbe di mostrarci qualcosa di simile? Allora, Lorenzo, eh, ora non so di preciso a quale eh, lezione ti riferisci, perché ormai eh, sono, diciamo, circa due anni che metto lezioni online, quindi ho fatto tante, e ora ricordarmele tutte non è semplice. Però credo di aver capito eh, qualcosa del genere, dove prendevo una pentatonica, appunto, come mi hai scritto, mi sembra. Sì, Patterns, Patterns. Sulla pentatonica. Quindi eh, mettiamo pentatonica di La maggiore. Quindi io ecco, questo non, non andava, ecco. Ditemi, caro Babbo, se si sente anche basso. Mi sembra faceva una cosa del genere. Quindi pentatonica di La maggiore, la si, do diesis mi e fa diesis. Posso farla così Così Quindi come dico sempre Ogni scala, ogni arpeggio, ogni triade eh, Tutto Cercate di studiarla su, su tutta la tastiera Si sente bene anche il basso Ok, no male, meglio così eh, Quindi dicevo Pentatonica di là La posso suonare su, sul range basso Dello strumento ma anche spostarmi finché appunto il mio, il mio strumento me lo permette. Chi avrà 5-6 corde avrà più eh, range, più possibilità. Chi come me ha 4 corde si fermerà a un certo punto. Non è questo l'importante. L'importanza di questo esercizio, che eh, si può ovviamente prendere spunto per crearne poi altri milioni, Comunque era appunto la coordinazione, perché era il pattern in terzine. Quindi tre note alla volta della scala. Quando poi arrivavo in alto, proprio per spostarmi, per studiare, per eh, immagazzinare la scala su più, con più diteggiature possibile e eh, con posizioni diverse, ripetevo il pattern. Qualcosa del genere, quindi era, era un po' questo. <SILENCIO> Come dicevo, tantissimi spunti. Qualcosa di simile, eh, uno che mi piace moltissimo, sempre rimanendo in tema di parte, eh, la scala esatonale ad esempio. che Ne esistono solo due, mi vado veloce perché voglio rispondere a più domande possibile. Eh, la scala di Si, di, di, sì, di Do diesis, di Re diesis, che è uguale, sempre uguale, sempre composta da. da le stesse cinque note, oppure quella di, di Do, di Re, di Mi, di Fa diesis. Prendiamo quella di Si, e questi sono fatti in eh, gruppi di quattro note, quindi... Questo ora lo faccio, ad esempio, in sedicesima, si può fare in terzine, eccetera, eccetera. Quindi io... Parto da un'idea che magari anche questa della pentatonica l'avrò presa sicuramente da qualcun altro, e poi ho creato qualcosa di mio. Ci cioè aggiungete eh, quello che volete in termini di eh, ritmica, eh, cambiare sempre più tonalità, poi come avete visto cerco di far lavorare la mente e non fermarmi in una determinata porzione della tastiera. Vado vado in su, esploro, esploro tutto il manico, e questo poi direte voi, cosa, cosa me ne viene? Perché devo studiare con tutti questi, eh, tutte queste difficoltà in più? Potrei limitare la pentatonica a suonarla qui? e eh, Diciamo, chi se ne frega, no? Però immaginatevi di fare una solo e dico, ok, voglio usare eh, questa pentatonica. Nico Rose, ciao grande, grande te ciao, <ride> ok, qualcuno c'è forza, vi saluto, vi saluto tutti anche chi non scrive, chi no, no, non può scrivere. Ciao a tutti, eh, dicevo, immaginatevi di dover fare una solo e voi conoscete una scala, in questo caso la pentatonica, solo in questa posizione qui, eh, dopo un pochino, eh le idee finiscano, scarseggiano, perché è come se io ho 20 parole nel mio vocabolario personale, eh, diciamo, devo fare un discorso, conosco 20 parole. Le puoi girare come vuoi, ma poi finiscono. Se invece io questa scala la studio su tutto il range del mio strumento, posso sì iniziare, eh, magari, da solo su questa parte della tastiera, quindi il range basso o medio basso. Ma poi dopo un po' magari delle frasi mi, eh, mi sposto sul range alto, sul registro alto. Quindi è come conoscere tre lingue e avere eh, una facoltà di espressione. Eh, clamorosa, ecco uh, chi era Lorenzo? sì, ok, vado avanti domande live non ne vedo quindi io proseguo, eh. Giulio uh, ciao Igor, complimenti per lo... giaco swing <ride> sarebbe bella una lezione su fondamentali del bivop, eh allora qui si va un po' nel complicato, nel senso che caro Giulio, grazie per i complimenti, tanto giaco swing magari, eh Uh, Bivop per chi non è magari ferrato nel jazz, è un'epoca del jazz, uno stile di, diciamo, è, è uno stile di, di musica derivato ovviamente dal jazz, anzi eh, si parla degli anni 30-40, dove eh, per motivi storici, ora non sto proprio a andare su, sulla storia della musica, comunque eh, si suonava questi ritmi molto veloci eh, quindi le formazioni erano per lo più piccole composte da batteria, contrabbasso eh, un fiato, poteva essere un sax e eh, un pianoforte diciamo in linea generica, generale era questo quindi vi parlo di Charlie Parker e Company eh, ritmi molto veloci brani dove spesso il tema eh, quindi la melodia del de pezzo non veniva nemmeno proposta si pensava molto all'improvvisazione quindi eh, parlare, eh, sarebbe bella una lezione sui fondamentali del bebop eh, intanto ti rimando al mio libro Giacomo Pastorius eh, studio completo c'è proprio un paio di capitoli dedicati al bebop e al modo di Giacomo di suonare il bebop quindi eh, suonare il bebop col basso elettrico è ancora più difficile che suonarlo con lo strumento dell'epoca che era il contrabbasso. Pensate a Donna lì rifatta su basso elettrico, per lo più senza tasti, insomma. Eh, fare una lezione ci, vor ci vorrebbe un corso, ecco, un corso più che una lezione. Comunque il consiglio è partire sempre dagli standard. Quali sono gli standard del bebop? I pezzi appunto di Charlie Parker e tutti quei musicisti che ruotavano intorno. Eh, già studiare le melodie è, è una parte difficilissima e comunque è già un, un ottimo studio, ci entra nel, nelle mani quel modo di suonare, quel tipo di fraseggio, punto tipico del bebop. Poi ci sono delle scale che si chiamano bebop, non, non, per, non così a caso, ma proprio perché erano le scale usate eh, più frequentemente da, da musicisti che improvvisavano in quell'epoca e poi che dire ascolto, ascolto e ascolto quindi c'è anche una radio ora non so, ora è un po' che non l'ascolto c'è eh, un, un, un'app che si chiama Radio Jazz o qualcosa del genere che poi all'interno era o è divisa in varie, vari canali in varie stazioni eh, e una era appunto Bebop o Hardbop anche che è un, ancora un sotto diciamo, gruppo, eh, diciamo così, del Bebop che dà 24 ore al giorno eh, musica, appunto, jazz, bebop, latin, eccetera. Ecco, io mi facevo di ascolto e ovviamente quando poi vai a studiare un genere, tra l'altro molto molto complicato, se, lo, se quel tipo di musica ce l'hai nelle nell'orecchio, eh, è molto meglio che volersi avvicinare a un genere, può essere qualsiasi genere, e non conoscere niente come se io volessi studiare musica classica e non so nemmeno un brano di, di Beethoven o di Bach, ecco. Quindi, prima cosa, l'ascolto. Eh, vado avanti, dai. Questa la segno. Eh, chi era? Eh, Giulio. Ok, Giulio. Spero di averti accontentato. Poi, Daniela. Ora si dà, si dà la precedenza sempre alle donne, quindi... Eh, aspetta, allora, anche... Uh... Ah, Nico mi, mi, mi scrive, Igo. Perdonami se fuori luogo. Niente fuori luogo. Qui si parla di tutto alla grande. Però. Eh, sa suonare anche Luculele? <ride> ci viene da ridere. Scusa perché ne ho parlato recentemente con dei colleghi. Magari nel tempo libero, come hobby. Allora io l'ho provato, l'ho suonato e ci ho imparato degli accordi ukulele è uno de, de, de, degli strumenti che mi mette più allegria a, penso non solo a me perché è proprio divertente sia da ascoltare che da suonare tra l'altro mi hai dato una grande idea perché tempo fa lo volevo acquistare e poi per vari motivi non, non, non, non ci sono riuscito per varie cose ma ora che mi, me lo hai ammettato te grande nico grazie me lo segno me lo segno e me lo compro poi ci farò anche qualche video quindi grande e grazie eh, quindi dicevo Daniela eh, non si può non dare eh, la precedenza alle donne mi capirete mi scrive mi ha scritto per mail sono alle primissime armi con il basso tecnicamente parlando mi sto trovando abbastanza a mio agio con la mano destra mentre ho grossissime difficoltà con la mano sinistra a partire presumo da una postura errata Dita che si alzano senza volerlo, difficoltà a premere le corde con anulare minimo, eccetera, eccetera. Ti ho trovato per caso su YouTube, a differenza, vabbè, da questo me lo risparmio, a differenza di tantissimi fenomeni, tra virgolette. Mi piace molto perché trasmetti veramente tantissimo con la tua semplicità. Grazie, grazie a te, Daniela. Bellissimo complimento, grazie mille. Allora, ti rispondo. Eh, la rileggo un attimo, scusa. Sono le primissime, mano destra, ok. Metterò grossissime difficoltà con la mano sinistra, a partire presumo da una postura errata. Dita che si alzano senza volerlo, difficoltà a premere le corde con un anulare minimo. Allora, eh, la postura, sì, come hai detto giustamente tu, eh, Daniela, sì, la, la postura è fondamentale. Allora, io faccio sempre l'esempio, anche quando vengono ragazzi giovani a lezione, che purtroppo gli dico resisti. Eh, sopportami ma sulla postura io ci perdo un po' più di tempo perché pensate ad esempio a un pianista eh, che va a suonare, va a lezione da, da bambino vuole imparare a suonare il piano e si mette a suonare così un po' la Giovanni Allevi, no? un po' gobbo. se l'insegnante, il, il maestro, la maestra di turno non lo corregge subito questo eh, prende il vizio, l'abitudine di, di suonare così io ho fatto esempio il pianoforte ma qualsiasi strumento eh, Nico scusami ora leggo tutto quello che mi ha scritto eh, quindi sta all'insegnante qui correggere subito la postura proprio perché eh, se ce la portiamo avanti come è successo a me per altre cose ma eh, poi mi riallaccio al tuo discorso le dita che partono da soli se non la correggiamo subito ce le portiamo dietro e poi diventa un veramente complicato eh, appunto tornare indietro e, e riprendersi quindi siccome ho letto che sei all'inizio alle prime armi come si corregge la postura se non hai un insegnante lì vicino te la autocorreggi semplicemente eh, con i segnali che ti dà il tuo corpo quindi se senti eh, dei muscoli dei tendini dei, dei nervi qualsiasi cosa che, che dalla spalla fino alle dita della mano, fino alle unghie, che si irrigidisce, che ti fa male, che senti che non, che non è completamente libero e rilassato, quello è il segnale che ti dice no, fermati, c'è qualcosa che non va. Quindi, primo consiglio, tenere il basso eh, alla giusta altezza. Può essere una cosa... Eh, ritenuta banale ma non lo è. Come si fa? Co qual è secondo me l'altezza giusta del basso? Poi è ovvio che si può suonare anche eh, un po' alla punk maniera oppure si può suonare anche così. Ognuno si deve trovare bene eh, ne insomma ne ne nel modo che preferisce. Secondo me il modo migliore per trovare la, la propria altezza naturale è quello di mettere l'altra colla che ora scusate ma non ho Portata in mano e suonare da seduti e regolarla in modo che quando vi alzate non cambia niente. Quindi vi rimane esattamente il basso nello stesso modo. Questa è la prima cosa che io consiglio sulla postura. Quindi avere una, una tracolla regolata, eh, che vada che il basso rimanga esattamente nello stesso, nella stessa posizione, diciamo, sia da, da seduti. Che d'alzare ok, questa è la prima cosa. Poi, per, eh, hai detto che hai più problemi per la mano sinistra, eccetera. Gli esercizi migliori sono sempre quelli classici, quindi scale cromatiche. Manuel, ciao, Manu, grande, un po' che non ci si sente, poi ti scrivo. Ti chiamo. Eh, gli esercizi dicevo quelli che conoscerà sicuramente sono sempre migliori perché. Eh, non hai da pensare troppo quindi un dito per tasto parti sempre dal range medio o anche alto dello strumento altrimenti qui ti fai male all'inizio perché là i tasti sono più larghi parti che ne so dal decimo tasto questo esercizio ora cerco di andare veloce perché ho tante domande eh, ti danno appunto a parte fare pratica, ti danno le avvisaglie appunto di una postura errata, perché se eh, ad esempio un'allieva mia eh, che saluto se, se, se mi sta guardando, non lo so, eh, Norida, ciao Norida, anche lei ha e sta superando questo, questo problema delle dita che eh, si allontanano dalla tastiera. Quindi mettendoti lì e cercando di far caso a ogni singola nota, devi riuscire a suonare completamente rilassato. Quindi parlo di spalla, di avambraccio, eh, di gomito, di mano, le, le dita stesse. Quando riesci a... quando senti che in una determinata posizione sei completamente libero, allora piano piano ti sposti verso... L'inizio de, eh, della tastiera, quindi i due tasti sono più larghi. Eh, ricordati che per il discorso delle dita che si allontanano mi succedeva anche a me, quindi, questo. Quindi, quando non suono con un dito, il dito mi si, mi si allontanava dalla tastiera, faccio una fatica clamorosa. Ricordati che in senso ascendente, una volta che ti hai premuto una nota, e vai a quella dopo il dito, diciamo, precedente. Io lo lascio, lo lascio eh, premuto, quindi sulla, sul tasto sulla corda. Quando invece vado in senso discendente, cerco di tenerlo appunto più vicino possibile vedi un pochino mi si allontana È fisiologico è una cosa normale però cerco di limitare questo allontanamento eh, per rafforzare poi eh, indice eh, annullare e minimo, meno, ora io non, non mi piace farmi pubblicità anche se diversi amici tipo Antonio che se c'è lo saluto, il mio grande collaboratore Antonio se ci sei salutami, non ti vedo <ride> Eh, anche se ecco dovrei come diceva sempre lui mi faccio un po' di pubblicità ti consiglio il mio libro 500 esercizi per basso elettrico è uno di questi ma ora non voglia che mi casca tutto se no, <ride> eh, dove c'è un capitolo intero dedicato a, alla mano sinistra e soprattutto appunto a chi ha problemi eh, con le dita diciamo più deboli quindi terzo e quarto dito detto in gergo bassistico eh, anulare minore quindi tutti gli esercizi per rafforzarli per l'indipendenza e le dita, eccetera, eccetera Allora, cara Daniela forza e coraggio, e se hai altre domande scrivimi tranquillamente Allora, ritorno a Nico io ce l'ho eh, scavolato, diciamo eh, ce l'ho, scavolato sca qualcosa da autodidatta guardando gli accordi su YouTube, per me che sono fuori a questo mondo mi piacerebbe suonare ho Strippellato qualcosa, ma è davvero difficile. Mai suonato uno strumento a corda, né mai studiato. Comunque, baurecchio. orecchio, scavo qualche melodia di piano, pianoforte eh, di amonica. Ho suonato il flauto attraverso e piccino per due anni. Scusami se mi sono dilungato. Figurati, eh, dai. Si organizza una cena lì alla terra da mio babbo e appena lo compio, lo porto e ci si diverte insieme. Non so, non è semplice come tutti gli strumenti, non solo quelli a corda. Eh, però ci sono anche dei, dei metodi didattici molto, molto economici che trovi molto facilmente e spiegati, eh, cioè gli argomenti sono spiegati in modo molto, molto carino e molto simpatico. Eh, ora non mi ricordo il titolo, l'ho visto altro giorno da una mia collega che lo suona, eh, che aveva il metodo lì, ma ora mi sfugge il nome. Comunque Nico tanto ci si sente eh, te lo faccio sapere. Vado avanti, intanto salutavo anche Manuel, che mi ha fatto la battuta, <ride> sempre il solito. <ride> e continuo a salutare tutti quelli che ci sono, che però non vero vado un po' a caso, dai, oggi. Allora, il ganji, questo deve essere di Firenze, eh? il, il ganji, con la I, il, il ganji. Ciao, anche io ritengo che lo studio delle melodie sia una delle cose più importanti nel nostro studio. Hai qualche consiglio da dare in merito? Qualche bella melodia da studiare e qual è di solito il tuo metodo di studio in questo senso? I gaggi però ripete le parole più di me, perché ha detto studio 12 volte in 15 parole. Scusate. Scusate, la rileggo anche perché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 È meravigliosa questa domanda, è favolosa scritta così. Eh, allora, <ride> scusate ragazzi, perdonatemi, eh, guarda, non vedevo delle ripetizioni così da molto tempo. Allora, qualche bella melodia. Allora, io ritengo lo studio delle melodie, eh, se non al primo posto del pacchetto studio, eh, nei primi tre di sicuro, perché... È una cosa che ho sottovalutato per anni, molti, troppi anni, ringrazio una persona, eh, senza fare nomi tanto capirà se guarda, per avermi invogliato a, eh, a studiare proprio eh, quella parte di musica che davo un po' per, eh, di seconda eh, importanza io, invece eh, che è appunto la parte melodica di un brano, quindi il tema, il cantato, il, il suonato da uno strumento, eh, perché noi bassisti tendiamo a pensare molto alla nostra parte, quindi eh, la parte ovviamente ritmica e armonica, quindi eh, conoscere gli accordi, le note, e non facciamo molto caso purtroppo, almeno parlo per me, non facevo molto caso alla melodia. Cosa succede? Che quando poi si improvvisa, finché noi suoniamo il nostro accompagnamento eh, senza curarci de dell'improvvisazione diciamo tra virgolette se ne può fare anche a meno quando poi ci si, ci si butta ne nella parte improvvisativa eh, ciao Vigo su YouTube non hai l'audio Ecco su YouTube non ho l'audio mi dispiace cavolo Uh, non so ora come un attimo controllo uh, provo un attimo a fare una cosa allora Scusate un attimo ragazzi, provo a far funzionare anche YouTube. Vediamo se ci riesco al volo. Eh. Vediamo ora se va. Allora, vediamo se ho recuperato. Ecco, qui ci sono. Qualcuno mi dica qualcosa. <ride> allora, io mi risento. Su YouTube. Quindi a regola dovrebbe funzionare tutto. Speriamo, dai. Se mai scrivetemelo, grazie scusate per l'interruzione qui è tutto attivo ok, allora non mi ricordo più cosa stavo dicendo molto bene ah sì, eh, delle melodie eh, Ganji il mitico Ganji che mi chiedeva delle melodie eh, dicevo, quando poi ci si butta nell'improvvisazione se non conosciamo le melodie eh, andiamo un po' a caso questo succede spesso non solo ai bassisti, ma un po' in generale ai musicisti eh, perché non conoscere la melodia è come eh, fare un discorso senza sapere bene eh, di, di qual è l'argomento di questo discorso ecco diciamo così se invece io eh, faccio una conferenza diciamo eh, so che parliamo di eh, basso elettrico difficilmente finirò poi oddio io ci sono capace però difficilmente finirò a parlare de, delle automobili, ecco, per dire. Eh, so che l'argomento è quello, ci, ci ruota un po' intorno. Così nella musica, conoscendo la melodia, se anche poi, facciamo un esempio, io vado eh, a una jam session, eh, parte un brano che eh, in cui ho difficoltà ad improvvisare perché c'è tanti accordi, o per mille motivi, o perché c'è tanta gente e mi nervosisco, e mi dicono... Vai Igor, fai un giro di assolo. Ecco, se io non conosco la melodia, posso andare veramente in confusione, come mi è successo, come è normale che succeda, e le idee scarseggiano. In quei casi lì, e in molti altri casi, non solo per quello si studia le melodie, eh, ci mancherebbe, però conoscendo la melodia, al limite, alle brutte, la risuono, ci giro un po' intorno, come dicevo prima, e mi salvo, quindi salvo, porto a casa il risultato. Se invece vado un po' eh, a caso, ecco, è più difficile. Ovviamente le melodie si, si, si studiano anche per, eh, un po' come tutte le cose, no? Si, si immagazzina, immagazzina. Immagazziniamo determinate melodie e poi queste ci entrano in testa, ci entrano nelle mani, Poi anche per comporre roba nostra, ovviamente non è un copiare, è una cosa che è naturale. Eh, prendere spunto, ecco, quindi anche per questo motivo, qualche bella melodia da consigliarci. Qui si va veramente nel, nei gusti personalissimi. Proprio. Io ultimamente sto eh, un consiglio, però eh, ripeto: sono gusti, mi sto guardando eh, molto spesso le melodie dei film, eh, in particolare sono un amante delle melodie dei film un po'. Eh, storici. Una de delle ultime che avevo, avevo risentito per caso e quindi l'ho voluta guardare col basso, ora vado un po' a memoria, era il film Art, eh, Cuore Impavido. Non so se conoscete il film, se non lo conoscete vi obbligo. Cioè, andate subito ora a vederlo, perché è uno dei più bei film di storia, di guerra, diciamo, mai concepiti proprio. E la... la... La colonna sonora è fantastica. Eh, ora ve la faccio in Si sì maggiore, cioè ve la faccio quello che mi ricordo: è una cosa del genere. principale della melodia eh, è un, un esempio dei miliardi dei, dei, dei triliardi che potrei farvi eh, l'ultimo demo cani ad esempio che c'è sia una parte proprio diciamo di basso diciamo così eccetera eccetera la parte melodica si va, eh, che ne so eh, su, su, su Morricone ecco, lì c'è l'imbarazzo della scelta veramente, oppure sulla musica classica ecco, l'importante è non fermarsi mai a eh, ad esempio, anche nella musica classica su, per noi bassisti si sente sempre la suite, il preludio della suite numero uno no? Se ci si ferma però sempre a... è un po' come eh, per, per le band, per il pop, se si ascolta solo i, i successoni, quelli che passano in radio, ci si perde poi tutto il bello no, di un compositore, di una band, di un cantante. Anche per esempio, proprio la suite numero uno, secondo me, il secondo movimento è molto più bello del, del preludio, che il preludio è proprio un'introduzione, un no? L'Alemande è, è che fa... eccetera, Ora vado un po' a memoria eh, quindi io ti consiglio ci sono anche dei libri apposta si trovano facilmente di, di studiarle le melodie con criterio quindi ovviamente ti deve piacere quello che, che vai a studiare però deve essere anche più vario possibile quindi non limitarsi mai a eh, per dire mi studio dieci anni di Morricone per, per carità eh, benissimo però eh, cerca di variare il più possibile, ecco, poi i consigli qui ci potrei stare fino, fino a domani Il eh, mio metodo di studio è le giù a orecchie, non prendo mai gli spartiti Lo so che è, che è un po' eh, noioso, soprattutto quando si ha poco tempo e eh, Già la trascrizione eh, per sé è, è noiosa eh, lo capisco, però a me mi rimane più in, in, in testa se una cosa me la trascrivo. Quindi mi metto lì. Ora non vi dico con il pentagramma, con la matita, anche se sarebbe cosa buona e giusta. però anche con un software eh, l'ascolto, trovo la linea, la scrivo, mi rimane più, più impresso Quindi me la ricordo più facilmente. Ecco questo è il mio metodo. Se è una composizione con tanti strumenti, magari. Non è che sto a trascrivere proprio tutte le parti, prendo quelle che mi interessano di più e, e vado. Allora, vado avanti, qui chi c'è? Allora, eh, su YouTube l'audio ora va? Perfetto. Ok. Mi babbo oggi fa da collaboratore. Claudia, ah ciao Claudia. Eh, ciao, io Sto studiando il tuo corso di armonia mi trovo molto bene. Grazie, grazie, a, te, grazie a te. Fammi sapere anche dei, eh, dei pedalini, degli effetti, se, se poi ti sei trovata bene. Un saluto e un bacione. Eh, vado avanti. Allora, per ora, con, con qualche domanda arretrata. Allora, qui se il come si dice l'aiutante in portasse un po' d'acqua che inizia a lappare un po'. Um, allora so, eh, Fabi, Fabi, però, Fabio, Fabiana non si sa. Fabi, so che non sono domande da non fare, allora non me le fare, scherzo, ma sarei veramente curioso di sapere a che altezza tieni le corde sul tuo meraviglioso fretless. Allora vediamo un attimo se ho, eh, non sono domande da, da fare perché lo sai che io non ci sto molto attento, come ho detto, il mio corso, quello del setup l'officina del basso elettrico importantissimo libro e corso fatto su YouTube vediamo se ho un calibro eccolo eh, questo trallaccio mi è rimasto da, dalla mia ex ex ex ragazza, mi dispiace ma non ho più avuto modo <ride> di ridarlo, quindi se mai vedessi questa diretta, Chiara, questo era tuo eh, allora Te le dico subito, le misure, però premetto che non stare attento a quello che è, eh, diciamo, quello che è il mio setup. Eh, fallo, come ho detto appunto nel libro, eh, in base ai, ai tuoi gusti, non ci sono eh, dei limiti, non ci sono de, de, de, degli obblighi. Se ti trovi bene con le corde alte mezzo metro, ti è il mezzo metro sempre non cercando di non far male allo strumento, se ti trovi bene con le corde, diciamo, rasoterra come si suol dire, quindi vicine a alla tastiera va benissimo quelle che ti darò sono misure personali mie No che le tengo perché la Fende o Yamaha o che ne so la corte mi dice che vanno tenute in quel range lì, no, perché mi trovo bene io così allora, eh, sul fretless Aspetta un attimo. Grazie a Giorgio che mi sta aiutando tantissimo oggi. Vediamo. Allora, intanto si prendono le misure con le corde senza, senza essere premute. Intorno al diciassettesimo, tra virgolette, tasto. Io ho sulla corda di mi Vediamo, eh. Eccolo qui, oh, diciamo 0,2 mm. Forse un pochino di più, 0,3. Sì, a metà 0,2, 0,3 sulle corde di Mirla, poi un pochino meno, non tanto. Eh, sono tutte su, su Freshless, sulla stessa altezza. Quindi. Io provo a fare questa cosa qui, se si vede la misura, ora non riesco a metterla a fuoco, siamo sui due, praticamente, i due millimetri, ecco, dai. Quindi su un frete, se non è poco, infatti, vediamo se è così, sì. ti rendi conto meglio, non è poco, però è la misura con cui io... io quando faccio il setup davvero, eh, lo faccio sempre nei limiti del possibile con il basso attaccato, con le cuffie, stringo a lento, in questo caso i... le sellette, e sento il suono. E il tatto, quindi la mia mano come, come si trova a... eh, su tutta la tastiera, diciamo. poi sto attento che suoni bene... Eh i tasti o nel caso il freccio, insomma in tutte le parti della tastiera e basso suoni bene e quelle sono le mie misure poi se è 02 03 o, o, o mezzo metro ecco poco me ne importa no, diciamo così vado avanti claudia mi risponde già provati fantastici yeah mi fa stra-piacere <ride> mi ricordo il reverbero e il chorus e io poi presi appunto non so se te lo, te lo dissi quando ci si incontrò per, per, per quella cosa eh, presi questa che mi ci trovo da Dio ne ho parlato in un tutorial e eh, rinnovo il consiglio a tutti chi ha bisogno di una pedaliera multi-effetto la Zoom B6, B6 è veramente eh, il top tra quelle che ho avuto modo di, di provare quindi mi fa piacere Claudia, ci sentiamo molto presto e eh, un caro saluto a te. Allora, poi Ale, allora, inizio veramente a... Eh, se Pietro qui mi sente, mi porta un po' d'acqua, grazie. Allora, come si ottiene, Ale mi dice, come si ottiene un bel suono pulito con la mano destra? Consigli? Dimmelo anche a me perché non... Ah, io sapete, che con complimenti non ci vado tanto d'accordo. Comunque, se me lo chiari, vuol dire che ritieni che io abbia un bel suono pulito. Allora, eh, qui devo fare però un discorso leggermente più lungo, ovvero eh, io ho due modi di suonare diversi a seconda di quale basso suono. Sul basso con i tasti eh, tendo di più a suonare in questa parte... Del, con la mano destra in questa parte del de, de body quindi sul pick up al ponte sul fretless un po' meno dipende da che tipo di linee sto suonando mi avvicino molto di più sul, sulla tastiera quindi sul pick up al manico sul preciso che è il basso che suonavo eh, all'inizio diciamo all'inizio del de, de, de, de, della mia carriera musicale, avevo, avevo un altro, eh, un'altra tecnica ancora, quindi ero un collato sul pick up, ora insomma, non si vede sul pick up classico del preciso. Che come sapete ha solo il pick up in una posizione, diciamo, chiamiamola centrale, e io stavo collato lì e anche quando suonavo il sol, la corda di sol pollicione sul pick up e via e me ne fregavo un po' del, del muting diciamo che, che quello che una delle caratteristiche di un suono bello eh, tra virgolette di un suono bello è il muting quindi li, la pulizia del suono ovvero cercare più possibile di non fare eh, rumori strani o corde che risuonano involontariamente eh, ecco quello è avere un in parte è, è fondamentale per avere un bel suono, quindi un suono pulito. Cosa succede? Eh, quando poi io andavo tranquillo, tanto suonavo nelle band, dove ci sono tanti strumenti, tante cose che fortunatamente coprono un po' tutto quello che, è, che sono gli errori, diciamo, no? E coprono un po' anche tutti i difettini sul sound, quindi appunto eh, note che risonano. Quando poi ho iniziato per vari motivi a registrare, quindi ti trovi te, il basso e le cuffie <ride> e basta, è lì che poi sono dolori, che risenti tutto quello che negli anni non hai mai fatto, eh, non ci hanno fatto caso, quindi appunto note che risuonano, eh, sbattimenti, di, di, di, di corde, <ride> sbattimenti di corde, sbattimenti di corde. Tasti eh, eccetera, eccetera, quindi eh, i consigli: quali sono? Trovare il vostro modo eh, di suonare senza anche qui perché io suono sul ponte perché mi piace il sound, mi trovo meglio nelle cose veloci. Se dovessi fare una cosa del genere qui sarei più impacciato. Ecco eh? quindi una cosa soggettiva, anche questo poi registrarvi perché appunto solo registrandoti registrandovi eh, se potete sentire veramente bene tutto, tutto quello che è eh, la vostra linea di basso quindi è lì che si sente errori di, di ritmi cani intonazione se suonate senza tasti eh, appunto di, di pulizia del suono eccetera registrarsi registrarsi registrarsi anche cose Anzi, soprattutto cose semplici, quindi eh, linee di basso molto molto semplici e poi riascoltare e quindi sviluppare anche l'orecchio. Vedete, da una cosa ne nascono mille, quindi riascoltarsi, fare caso a tutto e, e migliorarsi quindi poi, perché eh, cercando poi di trovare appunto il giusto, eh, la giusta pulizia, piano piano poi... Diventerà automaticamente la vostra, il vostro modo di suonare. Ecco, è così che... E poi la pratica, tanta pratica, tanti salti di corda, quindi esercizi sesti ad esempio. Ora sentirete tanto i tasti che battono e che sono vicinissimi al microfono, però questi tipi di esercizi dove si salta tanto tra una corda e l'altra, ad esempio, sono, sono ottimi. Vediamo un po' chi mi ha scritto poi. Nessuno, però. Poi eh, come si ottiene? Eh, io, ad esempio, ho... Innanzitutto, ascoltando grandi bassisti, quindi partire da Giacomo, Rocco Prestia, Prestia, non ho mai capito se si dice Rocco Prestia, Rocco Prestia, perdonami, eccetera, eccetera. Eh, da loro io ho imparato... Eh, tanto ovviamente anche grazie ai miei insegnanti Ash McCrebb eh, ma anche appunto guardando e ascoltando i, i, i mostri sacri del, del basso quindi Rocco Prestia, Prestia qualcuno poi mi dirà come si dice è eh, uno dei di de quelli che ho guardato di più esaminato di più, studiato di più lui aveva un, un muting con la sinistra incredibile forse eh, solo Giacomo, ecco è arrivato poi a quel livello lì eh, un'altra cosa quindi il muting la sinistra intendo quando suono il sol poi passo alla corda di re con la sinistra in qualche modo vado a stoppare, a fermare la corda di sol ok, andrei, andrebbe approfondito questo discorso, però cerco di rispondere a tutti quindi perdonatemi se tiro un po' via con la mano destra invece mi aiuto quindi rispetto a quando suonavo il precision, che stavo collato sul pick-up, ho imparato a Innanzitutto a scendere sulla corda di Mi quando suono le altre corde. Raramente vado fino a La, quindi anche quando suono Sol io sto... Facciamo una scala. Quindi parto da Re, scala di Re. Vedete? Mi sposto subito quando vado a suonare la corda di là, col polish sul Mi, che mi fa da appoggio e, e, e quindi lo stoppo automaticamente, non suona più, tenendoci il dito sopra. Vado avanti. Quando arrivo poi alla corda di Sol, le due dita che fino a qualche anno fa mi potevano anche amputare, che non le usavo mai, eh, sono l'annulare e il mignolo, quindi terzo e quarto dito in gergo, eh, le uso per stoppare quindi appoggiando anche queste due vediamo se si vede ecco così forse si vede vedete Le tengo appoggiati sulla corda di re di là eh, e mi aiuto anche con queste poi diventa un meccanismo eh, automatico eh. all'inizio si, ci si fa tanta tanta attenzione ma poi diventa automatico, ora non è che quando suono a ogni noto sto a, a guardare dove, dove dove mettere le dita mi ci vanno da sole e questa è un'altra tecnica che appunto ci aiuta a avere meno, meno rumori possibili ecco. quindi usare queste due dita annullare e minimo per fermare le corde che non suoniamo non so se ha un nome questa tecnica, io questo non lo so però a me fa molto comodo eh, pratica, tanta pratica e via poi <coughs> allora Paolino ciao Paolino i tuoi tre brani preferiti in assoluto da suonare uno di classica uno jazz uno pop cavolo, mi vuoi male allora, caro Paolino vabbè dai uno, come si fa a scegliere uno? uno di ogni genere classico, allora eh, classico Io è eh, un brano solo Non, non ci riesco veramente allora, Tutto quello che è epoca Bach eh, Barocco mi piace Quindi è troppo Generico Come risposta ma anche la domanda è un po' Difficile eh, Diciamo che le sonate eh, Sì forse le sonate di Bach Sono Le più divertenti da suonare co con il basso oppure le eh, c'è cioè, troppe cose da, <ride> dalle sinfonie a, alle suite mi eh, parlo di Bach perché è il mio compositore preferito però ho, ho analizzato anche tante altre cose da Chopin a Mozart c'è cioè, veramente è un mondo se proprio dovessi dire un, un pezzo eh, la suite forse eh, la numero 6, forse, che è quella meno conosciuta, che mi piace più di tutte, da suonare, per quanto riguarda la classica. Poi mi ha chiesto, Jazz, che qui... <ride> Ragazzi, come si, fa... <ride> come si fa a rispondere a questa domanda? Allora, a livello di divertimento da suonare, ecco, ogni volta che ha una jam, o comunque eh, gruppi che ho avuto, Viene proposta Take the Train. che ora magari il titolo non vi dirà niente, ma era eh, la, la sigla di una trasmissione sportiva molto famosa, ora non ricordo quale è preciso. Era eh, tutto il calcio minuto per minuto, qualcosa del genere. Eh, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta. Sapete, col canto non sono bravo. <ride> Take the a train. Ecco, lì mi ci diverso, perché... Sia la melodia, sia la parte, sia accompagnarlo, questo brano è veramente una figata assurda. E anche ascoltarlo basta, è veramente bello, diciamo quello, dai, spa. È una pop pop non ci riesco. Sono troppi i brani, mi piace suonarli. Eh, come, come si fa, dai. Eh, diciamo quelli che propongo di più nelle band sono classiconi. Eh. Oh, forse eh, divertente da suonare. Da ah, diciamone uno col freddo perché è la mia passione ha eh, un classico eh, Every Time You Go Away di eh, La Linea di Pino Palladino e il brano di eh, Aiuto, non mi viene Paul Young. Bellissimo brano, lo propongo sempre. Quasi mai me lo fanno fare. però c'è una linea di basso, frettolosa, spettacolare. Quindi da t'ho risposto. Allora, basta, bellissimo. Io vi farei leggere queste domande perché ora, a parte se giro lo schermo, ora fa un casino allucinante. però, basta, basta, 25 mi scrive ogni. <ride> ogni quanto tempo cambi le corde sono Rotosound, giusto? Hai qualche consiglio per farle durare il più possibile? allora, caro, basta <ride> ragazzi, scusate ma allora sì, sono Rotosound per la precisione Rotosound swing 66 ruvide in acciaio eh... aspetta, cosa mi chiedi? ah, ogni quanto tempo le cambio e eh, se ho qualche consiglio per farle durare di più allora, io non sono un maniaco de... della pulizia dei bassi anche perché insomma si vede, no? non è che li tengo proprio da manuale eh, le corde per farle durare di più so che molti, molti colleghi so per certo anche perché li vedo dopo ogni volta che finiscono di suonare hanno un cencino. E vanno ad asciugare, a pulire le corde, perché ovviamente già il sudore che eh, emaniamo, quindi dalle dita va a contatto con le corde, le corde assorbono. Poi vuoi l'umido, la temperatura esterna, e la pioggia a volte, ho preso. Tutto questo non fa bene alle corde. Non fa bene alle corde nemmeno il suonarle 12-13 ore al giorno, come facevo io. Ecco, è ovvio che dureranno di più se suonate meno, però è un po' un cane che si morde la coda, no? preferisco poi dipende anche da quanto vi piacciono le corde nuove, eh? perché non è detto, ad esempio sulle corde lisce, che anche lì usavo, quando le suonavo usavo l'eroso sound, più eh, io ho delle corde di 15 anni fa, ce l'ho ancora, smontate ma ce l'ho ancora, perché più andavano a invecchiare più mi piaceva il suono. Sembra strano, ma è così. Sulle corde ruvere un po' meno. Arrivi a un punto in cui quasi non suonano più. Però le cambio veramente anche perché, ragazzi, con tutti i bassi che ho, insomma, se le dovessi cambiare una volta al mese sarebbe eh, veramente una spesa enorme. È ovvio che dipende anche dal periodo. Cioè, d'inverno che suono meno eh, live e studio magari di più è inutile cambiarle spesso no mm, ci tengo magari un pochino di più quando d'estate ho molti live eh, magari ci tengo anche a avere un suono abbastanza carino quindi evito magari di arrivarci con le corde eh, di due anni insomma diciamo ogni tre mesi dai linea in massima e linea in media ogni tre mesi cambio le corde dai, più o meno eh. d'estate un po di più di un po di meno Uh, I metodi, io so anche <ride> che qui mi ci viene da ridere Perché c'è gente che le fa bollire nell'acqua come se fossero spaghetti, no? Numero 5, ardente E, e dice, qualcuno sostiene, per me è una favola <ride> Sostiene che mettendoli nell'acqua a bollire, quando poi sono pronti eh, quindi 10-15 minuti di cottura a fuoco medio, riprendono magicamente, riprendono la loro, eh, la, diciamo, loro, la loro brillantezza che hanno all'inizio. No? Io sono molto credente di mio, quindi anche questo sorvolo, però provateci, magari viene. Non vi viene magari le corde buone, ma ci um, fate che ne so. Un, un ragù. Poi. Eh, allora, ecco. <ride> eh, Ali bus, anche qui Ali, Alice, Alessio, Ali. No, Alessio e Ale. Quindi Ali non lo so chi è. Come ti prepari per un provino in una band per un eventuale esame di musica? Allora, eh, diciamo che sono due argomenti. Eh, sì possono coesistere, ma due approcci diversi. Allora, provino in una band, eh, se, quando mi presentavo in una band 15 anni fa, ovvia, ovviamente avevo un'esperienza diversa e un cervello diverso da quello che ho ora. Consigli? Non dare niente per scontato, anzi, le cose che sembrano eh, meno importanti a volte sono proprio quelle che eh, fanno poi la differenza su, sul risultato. Quindi eh, arrivare conoscendo perfettamente i brani, magari a costo di dire a chi ci chiama, guarda, invece di 5 ne porto 3, però quei tre poi li portate eh, perfetti. Quindi sapete non solo la vostra parte, ma come dicevo prima, la melodia, gli accordi, eh, è meglio studiarne meno ma arrivare lì senza. Lo spartito in avanti, senza il tablet, no? Come va ora. Ma a memoria, che almeno vi vedono più convinti, eccetera, è meglio che studiarne 15 male, però avere poi bisogno di, degli appunti, no? Eh, avere già un'idea del suono che eh, volete poi eh, avere in, in sala prove, o dove sarà questo provino, quindi se è un attribute, tribute, eh, Magari prima, oltre a studiare i brani, studiate anche il bassista di, questo, di questa band che andate poi a, a suonare. Quindi se serve un suono più tondo, più, più chiuso, andate a botta sicura. E, eh, io metterei sempre tutto in flat, quindi lasciate perdere l'amplificatore e lavorate sul basso. Quindi ovviamente il tono più chiuso, magari suonare più in, un, in una posizione rispetto a un'altra. Eh, quindi avere già le idee. Uh, non voler strafare questa è una cosa che mi dico mi autodico anch'io io tendevo a un po' come quando si va a lavorare No, uh, vabbè che anche noi musicisti si va a lavorare Ma come in un lavoro qualsiasi uh, il primo giorno di lavoro si tende a voler far vedere che sappiamo fare che siamo volenterosi che facciamo più di quello che è richiesto ecco è un errore clamoroso perché poi Intanto uh, non è che uh, volersi mostrare è eh, un bel uh, pregio, eh? uh, quantomeno non sempre. E poi uh, ci sarà un'aspettativa altissima dopo, quindi fare quello che vi chiedono, se un brano è così... Se ha questa linea di basso e non si fate come avrei fatto io. Guarda, scavo lo coroi. A questo curando però magari quelle poche cose quei pochi elementi che ci sono ma curandoli con estrema precisione, ecco questo è non voleste strafare. fate quello che vi chiedono non, non più di quello eh, comunicazione visiva quindi far vedere che non è che siete lì a suonare da soli ma siete in una band e poi eh, sorridere sempre un'altra cosa che ringrazio la stessa persona che ho ringraziato prima eh, che mi ha insegnato a sorridere sempre perché tanto quando andate a suonare che sia un provino che sia un concerto che sia qualsiasi cosa eh, la gente vuol vedere questo no questo quindi non gliene frega niente di se in quel momento vi sentite poco se vi girano le scatole per qualcosa No, loro vogliono vedere il concerto, sono venuti o insomma gli altri membri della band vi hanno chiamato perché vogliono vedere questo, quindi sorride. Da, questi sono le, le maggiori, maggiori consigli. Un esame un po' diverso perché io ho avuto per tanti anni la difficoltà a affrontare gli esami eh, perché diciamo mi, proprio mi, mi, mi, bloccavo, no? mi bloccavo, come i primi live se sapevo che tra il pubblico c'era gente, diciamo, colleghi, no? Io, invece di esserne contento, come lo sono ora, mi bloccavo, mi irrigidivo. Ecco, questo fa tanto la, la, la pratica, diciamo, io ho avuto la fortuna di, di lavorare tanto nei live, quindi fare tanti, tanti, tanti concerti, tante serate di, di, di generi diversi. Questa è stata una fortuna perché quella paura lì o ti va via oppure smetti a me è andata via Ecco, un po' sono anche in parchi un po' più un po parecchio più importanti e ci poteva anche essere 15 milioni di persone ormai eh, anzi più n'è, ne è quindi questo e per gli esami un pochino più duri come la scuola anche lì c'è chi è più eh, come si dice più, più teso più emozionato e c'è chi vive Uh, più tranquillamente questo ovviamente è una cosa che uh, fa parte del carattere uh, provare a divertirsi anche all'esame è il miglior consiglio ma anche quello forse un po' più, più stupido da dare però uh, io ho fatto stacchi all'esame di diploma ci andai con meno uh, diciamo meno aspettativa da me stesso con più voglia di divertirmi a differenza de degli esami precedenti Guarda caso andò molto bene, tra l'altro preso in voto, secondo me è esagerato. Comunque, andiamo avanti. Allora, eh, questo è molto recente, Nicola. Ciao Igor, purtroppo non riesco a partecipare alla tua diretta, mi spiace molto, però una richiesta a farti. Non hai mai pensato di fare una pubblicazione anche sul grande Patrick Givas? Spero che qui si pronunci così. Grazie ancora per la, per la tua grande disponibilità, Nicola. Allora, il eh, mitico Patrick Givas, io non so veramente come si pronuncia, ragazzi, sono una frana, eh, bassista storico degli de, anni poi della PFM, tra l'altro, grande amico di Giacomo Pastorius, insomma, eh, uno dei più forti bassisti nel panorama italiano e non solo, anche se lui è di origini ovviamente straniere, francesi. Ma credo sia italiano. Ora non mi ricordo bene, ehm, è colui che ha inventato tra l'altro la linea bassi di, eh, di impressioni di settembre. È colui che ha registrato miliardi di, di brani, e è colui che ha avuto il piacere e l'onore di, di conoscere di suonare insieme a Pastorius in un'intervista. che trovate su YouTube parla proprio di questo fatto: degli aneddoti spettacolari, e è stato. Eh, se non il primo sicuramente tra i primi tre a suonare il basso Fretless, Fretless in Italia eh, io penso che lui, Red, Canzian siano stati veramente i primi forse lui anche prima di Red eh, perché io penso ci vada ai primi metà anni 70, ora non voglio dire in esattezza chiedo scusa se, se sbaglio, però sono quasi sicuro che sia stato uno dei primi a togliere i tasti proprio grazie anche a Giacomo, al basso. Eh, non ho mai fatto pubblicazioni perché sei obiettivamente non il primo, perché mi sono state chieste trascrizioni su di lui, sulla PFM, eccetera, e anche sulle area. Eh, però non sono nemmeno tantissime le richieste quindi era un po' ci avevo pensato, però poi. In... Un pochino rischioso ecco perdere magari tanto tempo perché le linee di basso sue non sono mai banali, non sono mai semplici. Però ho fatto, ad esempio, eh, appunto impressioni in settembre. Maestro della voce. Eh, ora me la ricordo, ragazzi. È passato troppo tempo. Comunque, dai, ci penso. E se hai soprattutto qualche brano in particolare, magari te lo, te lo trascrivo. Se ce l'ho, te, te la passo. Poi, a ah, Nicola ho risposto. Io, ragazzi, veramente siamo un'ora e venti. Oggi farei un'ora e mezzo perché non ho, non ho non avendo eh, aiuti non ho nemmeno eh, considerato molto intelligentemente di portarmi un bicchietto d'acqua qualcosa sto veramente male perché non sono sono un chiacchierone ma non, ogni tanto faccio le pause quando chiacchiero no? invece ora a tu per tu con, con voi non posso fermarmi e comincio sai a avere la gola che, che chiede pietà quindi dai, 10 minuti, tanto non è che sono eh, pastorius per l'appunto, che per me potrebbe, pot avrebbe potuto parlare sette ore e sarei stato lì, eh, così. Va bene, dai. Allora, eh. Alex, parlando di in, in diretta non ce ne sono, vero? Domande? No, per ora no. Parlando di improvvisazione, hai dei suggerimenti per andare un po' out con criteri risultando comunque piacevoli? Parlo di jazz. Allora, Alex, eh, se guardi un po', se scorri un po' tra le mie lezioni, tanto quelli che giù il nel... eh, troverai proprio una playlist con scritto improvvisazione, dove ne ho parlato veramente tanto, oppure il mio corso di armonia applicata, eccolo qui, questo c'è, che è un libro che trovi, come tutti i miei libri, in vari formati, in varie lingue, in vari eh, rivenditori, quindi Amazon, il mio sito, eh, eccetera. E anche qui ne ho parlato veramente tanto, quindi eh, è un discorso un po' lunghino da affrontare così in una diretta. Ognuno ha i suoi... Eh, diciamo, parlando di improvvisazione un po' di out, risultando parlo di jazz ognuno ha i suoi cliché le sue scale preferite eh, anche qui però ti consiglio di andare un po' di eh, a, a braccio diciamo, senza quando improvvisi non stare troppo quantomeno fallo a casa, però poi lasciati andare nei live non pensare, facciamo un sol ma allora ci suono la misolidia di... no buttati e fai tanta pratica a casa, studia le melodie, come dicevo prima, e poi le sostituzioni, le, per andare un po' out sono veramente tantissime, le possibilità infinite, direi. A me piace molto, qui si va a gusti, ad esempio su, sugli accordi di dominante, prendiamo il sol settimo, dai. Suonare, ad esempio, il tritono, quindi l'arpeggio costruito sul su Re bemolle in questo caso, Re bemolle, Fa, La bemolle, ora non ho una base per farvi sentire come suona, però su questo accordo qui una delle sostituzioni quindi, che uso più frequentemente è l'arpeggio sul tritono, quindi una quarta aumentata sopra. succede che sull'accordo di sol settima quindi sol, si, sì, re e fa le note dell'accordo vado a suonare re bemolle che è la quarta aumentata quindi siamo già out fa, settima minore la bemolle che è la seconda minore quindi molto out e si, sì, naturale che va bene la terza sarebbe do moda, comunque si sì, naturale che la terza maggiore dei sol e va bene. Quindi ho due note veramente molto out, che mischiate all'arpeggio di sol settima, secondo me creano un effetto bello, piacevole. Oppure la sostituzione, l'arpeggio la, diminuito sul terzo grado maggiore, quindi sol settima, vado a suonare un si diminuito. È ancora un altro colore di, di, uh, di sound, e di linee che eh, mi dà questo tipo di sostituzione però veramente si potrebbe parlare all'infinito vado avanti eh, quanto siamo? un'ora e ventitré un altro paio di domandine eh, allora Alex ok eh, allora gli accordi sul basso cosa ne pensi? come li usi? e come li hai studiati? anonimo, cattivo, però bellissimo eh, questo. questo è un altro nome favoloso mi avete fatto ridere un sacco oggi con i nomi. Allora, gli accordi sul basso cosa ne pensi? Come li usi e come li hai studiati? Allora, cosa ne penso? Che se fosse per me, io il basso suonerei come una chitarra. Però, ahimè, si suona il basso. Quindi, bisogna suonarli con estremo, estremo criterio, quello giusta eh, dose, diciamo perché altrimenti ci, ci fucilano poi dipende ovviamente da eh, cosa stiamo suonando, con chi stiamo suonando io ora sto facendo degli arrangiamenti per un progettino che poi vedrete, eh, basso e voce solo basso e voce e lì è ovvio che eh, suono gli accordi, anche gli accordi soprattutto gli accordi che sono solo io quindi devo dare un bel supporto armonico mm -hmm. Alla voce, ma se suoniamo in una band l'accordo li fa la tastiera, la chitarra, È come se un pianista ci suona. Purtroppo lo fanno, ahimè, eh, con la mano sinistra e i bassi, quindi le note basse il pianoforte, tutto a tutto fo', come si dice da mie parti, e vanno a cozzare con le nostre note basse, cioè, si va sullo, su, sullo stesso registro, due strumenti. Eh, Raramente coesistono bene senza darsi noia, quindi eh, vanno usati con criterio, dai. Possono essere molto belli in certe circostanze, molto belli per abbellire un groove, una frase, eccetera. Poi come le ho studiati? L'ho studiati un po' facendo... Eh, prove su prove nel senso eh, sto suonando una linea in re settima vediamo un po' che accordo è sentiamo come suona e intanto mi memorizzo la, la posizione o le posizioni del re settima a quale posso tra, trasportare in tutte le tonalità un po' così non mi sono non ho mai seguito una guida su come suonare gli accordi sul basso poi si possono suonare a tre voci a quattro eh ora sul basso è un po' più complicato però insomma un modo o nell'altro oppure i cordi a partire magari da bicordi. cordi quindi armonizzazione e le scale e come e poi cosa come gli studiati sono i pezzi vabbè ok ho risposto a tutto Ragazzi, facciamo l'ultima domanda, vediamo se c'è in diretta, la preferirei. No, non ne vedo in diretta. Dai, fatemi l'ultima live, se no eh, vediamo, dai, se arriva bene, ma intanto... Allora, vado a rispondere a... Eh, yeah, chi c'è? Allora. Ah, ecco questo l'avevo vista prima Enzo Enzo, ok da bassista fanatico dei Queen ecco, sono solo te <ride> anch'io ovviamente ho ovviamente preso i tuoi fantastici libri grazie mille Enzo puoi darmi qualche informazione sul tuo magnifico Fender preciso Nero guarda, eccolo qui sembra identico a quello di John dal tour 86 in poi, grazie allora lo prendo un attimo così lo vedi meglio allora, questo si leva grazie, vi chiedo anche un applauso a tutti i collaboratori che mi hanno riempito d'acqua da acqua, veramente eh, e di aiuto, vedi, su crambi basso, su, su leggere le domande un applauso a tutto, lo staff di Igor Sardi ok, vi do anche un'accordatina e ci sono ecco, vedete, un altro grande, eh, una grande caratteristica della pedaliera zoom, che pigi il tuo pulsantino ti esclude il suono da fuori e ti accordi tranquillamente ok. allora, eh, mi chiedevi eh, qualche informazione in più sul magnifico Fender Precision Nero Sembra identico Allora, eh, sì, qui non ti nascondo che l'ho fatto L'ho creato Ecco, qui se c'è il mio babbo ancora in linea Si ricorderà eh, Lo ringrazio perché fu lui a darmi una grande mano Nell'assemblare, nell sì, appunto In tutte le parti di questo basso Babbo, se ci sei <ride> Ti ricorderai bene Perché eh, questo basso è composto da un body eh, di un'epoca, quindi dei, dei primi anni 2000, di uno standard, era già nero, eh? solo aveva il battipenna bianco, mi sembra, quindi ci cambiava il battipenna eh, e il manico era eh, il suo originale, quindi i primi anni 2000, che poi ho cambiato e l'ho messo sull'altro Fender eh, preciso che ho. Questo è un manico dei primi anni 2010, quindi 2010-2011. Questo invece se lo ricorda bene a mia mamma perché costò di più la tassa perché l'ho preso in America. Non sapevo di questa tassa doganale, insomma. Mi costò più quella del de Manico. Comunque, vabbè. Era un Fender Precision. Uh, C'è scritto? American Special. Guarda, aspetta Facciamo eh. così: vediamo se. Vedi la paletta. Sì, ok. Eh, L'ho preso appunto nuovo, nuovissimo in America e ho avuto fortuna perché non lo cambierei mai. E poi, mai questo manico. Ho provato anche degli anni 60, 70. Questo eh, raggiunsi proprio il migliore acquisto della mia vita. Eh, pagato un bel po', però poi. Cosa feci? Per copiare John eh, ordinai, e lì veramente l'altro rene che mi era rimasto lo spesi in questa occasione, comprai il ponte della Scheller o Schaller, anche qui non so come si dice, che è questo, che ragazzi se vi casca su un piede ve lo frattura perché pesa una tonnellata, e le manopole, sempre color oro, e le meccaniche sempre della sheller o shaller, vedete se sì. faccio così si vede bene il colore che dopo anni e anni rimane perfetto eh, ecco dicevo lì mi aiutò molto il mio babbo perché non avevo ancora esperienza su, su queste cose e vi assicuro che avere un basso di, questa, di questo valore anche affettivo, eh, non solo economico eh, tra le mani e doverci fare i fori nuovi perché non tornavano dei ponte i fori delle meccaniche perché non ne tornava uno ecco lì fu un grande aiuto appunto del de mio babbo che con pazienza e con direi infinita precisione mi fece un lavoro si fece insieme ma grazie a lui venne diciamo perfetto dai lo posso dire quindi è composto da questi, da questi eh, vari, vari elementi e ci cambia anche i pick-up perché originariamente aveva il Seymour Duncan eh, Seymour Duncan mi sembra eh, SPB1 può essere eh, non mi piacevano granché li trasferi sul precision diciamo, di riserva che si intravede laggiù marrone sopra il per pedazzo alla foto di John eh, e qui ci misi i Fender eh, aiuto i Fender eh, Vintage mi sembra Fender Vintage Precision Vintage eh, sì, mi, mi sembra. o Antiquity o o ora oh, mi ricordo via. se lo faccio sapere li guardo poi dopo non me lo ricordo e qui c'è diciamo, il classico suono Ora non so cosa si sente col microfono Aspetta, spengo un attimo ecco così ho fatto anche un po' di palm muting perché la domanda dopo sarebbe stata sul palm muting questo è il mio fendet preciso. e ragazzi allora facciamo così mi fermo qui anche perché, eh, ripeto, dopo un po' dai, si viene a noi, anche se ci metto tutto l'impegno possibile per far scorrere queste dirette alla meglio, però mi rendo conto che un aiutante serve, perché io avrei preferito eh, comunicare un po' di più proprio sul su live con voi, però purtroppo con la tecnologia, diciamo che, ecco, vedi, ora ho visto altre altre domande purtroppo l'ho viste ora eh, ragazzi vi saluto tutti e me le asservo per la prossima volta vedo Claudio eh, Baccino o Bucilli Rupert Ster Gabriele Pagano Pagano Massimiliano Pacini ciao Rocco Stereo ragazzi vi saluto tutti scusate ma l'ho vista ora queste eh, me le memorizzo e dai o faccio delle lezioni singole nelle quali vi rispondo farò un un'altra diretta organizzata un po meglio in periodi migliori eh, però ci tengo veramente io non so quanti quante persone ci saranno state quante, eh, quante vedranno questo video dopo vi ringrazio uno per uno tutti come dicevo tempo fa <ride> e io mi sono divertito anche perché alcuni di voi mi hanno veramente fatto sganasciare alle risate con, con queste domande meravigliose vi giuro che non era niente di, di preparato e di visto, eh, ho tutto improvvisato, ma penso sia capito eh, grazie a tutti quelli che hanno interagito in diretta, grazie Claudia, grazie Nico, grazie Andrea grazie Manu, grazie a mio babbo eh, grazie a tutti eh, spero dai, di avervi tenuto compagnia un'oretta in modo positivo e poi eh, le, le prossime news saranno comunicate tramite le mie lezioni. Andate a dare un occhio sul sito perché c'è delle, delle, delle offerte clamorose su, sui miei libri. Eh, che dire, continuate a seguirmi se vi va, se non vi va, non, non mi seguite. Ecco molto chiaro e molto semplice. E, eh, scherzi a parte, grazie davvero a tutti. È sempre un piacere eh, fare queste, queste cose perché eh, veramente poi ricevere i complimenti eh, è un grande traguardo. Andrea, grazie, grazie, Igui, Bella diretta, grazie a te, grazie anche a Claudia. Grazie, Andrea. Ciao, Andrea, Nervi, ciao. Grazie, grazie a voi, ragazzi. Vi saluto, vi mando un grande bacione a tutti come ho detto all'inizio, chi non l'ha visto auguro un 2023 veramente eh, da 23 con un po' di 23, perché a Livorno 23 è fortuna, dai, diciamo così eh, quindi tanta fortuna a voi e anche a me dai, anche a me un bacio a tutti e alla prossima